Era italiano, che era italiano? 35 anni 35 anni anche è morto está e... ci dimentichiamo che la nostra vita è una vita di passaggio e non ci dimenticiamo che la nostra vita è una vita di passaggio pensiamo che mai moriremo pensiamo che non a morire. che sempre succede a qualcun altro che sempre le va a passare a alguien más. però dobbiamo renderci conto che la nostra vita è limitata però dobbiamo che darnos cuenta che la nostra vita è limitata per questo la Bibbia dice per questo la Palabra dice che è meglio stare in una casa dove c'è un funerale piuttosto che in una casa dove c'è un matrimonio. Che è es meglio stare in una casa dove un funeral che donde está una boda. Perché dove c'è un funerale tu inizi a pensare. Perché dove c'è un funeral tu inizi a pensare. E inizi a regolare la tua vita davanti a ti. E a regolare la tua vita davanti a de Io a volte lo dico ad alcune persone. A volte lo dico a alcune persone. Che succede se domani mattina non ti alzi? Che passa se maggiore non ti levantas? Te ne andrai col Signore in cielo. Tirarás con il senso? Signore al cielo o all'inferno. È una cosa che ci deve far meritare. È algo che ci deve far pensare. Perché molte volte nella nostra vita siamo influenzati da tante situazioni. Perché molte volte nostra vita siamo da molte cose Siamo concentrati sul lavoro, sul successo. Nos concentriamo nel lavoro, nell'exito. Ci concentriamo sulla famiglia. En la ci concentriamo sui nostri progetti. Nos en e ci dimentichiamo invece che Dio ha fatto un progetto per la nostra vita. Y nos olvidamos que Dios hizo Amen. Amen. Amen. E ci dimentichiamo che Dio ha fatto un progetto per la nostra vita. E quest'anno, che è l'anno dell'espansione, de la è l'anno in cui noi dobbiamo iniziare ad entrare con la mente nel progetto di Dio. E' l'anno in con la mente nel progetto di Dio. Perché è l'anno in cui avremo un'espansione materiale e spirituale. Perché è l'anno in cui tendremo un'espansione materiale e spirituale. Però questo avviene soltanto quando siamo influenzati dalle persone giuste nella nostra vita. Per questo solo passa quando siamo influenciati per le buone persone nella nostra vita. Che cos'è che influenza la nostra vita? Che è che influencia nella nostra Persone codarde? Personas cobardes? Peccatori? Peccadores? Idolatri? Idolatros? O uomini di fede? O hombres di O persone spirituali? Personas espirituali? È il momento che dobbiamo permettere allo Spirito Santo di influenzare la nostra vita. È il momento che cui dobbiamo permettere al Spirito Santo di influenciare nella nostra vita dobbiamo permettere allo Spirito Santo di trasformare la nostra vita e di trasformare la nostra vita vogliamo leggere in seconda cronaca capitolo 20 vogliamo <ride> leggere in seconda cronaca di capitolo 20 dal versetto 35 al versetto 37 Dal versicolo 35 al 37 passate queste cose Josafat, rei di Judah, lavorò amistad con Ossosias, del rei di de Israel il cui è stato dato alla inquietà e ha con lui compagnia per appareare i nostri amici che fossero que fuesen a Tarsis, y construyeron los navios de Erzion Geber. Entonces, Elías, el hijo de Dodama de Ma Mareosá, profetizó contra Josafat diciendo, Por cuanto más has hecho compañía con los osías, Jehová destruirá tus obras. Y los navios se rompieron, y no pudieron ir a Tarsis. Cuando, esta historia, cuando leemos esta historia, nos damos cuenta de una gran enseñanza, que cuando nos alejamos, quando, nos aliamos, quando facciamo amicizia quando amistad, con persone che agiscono in maniera impia con que de mala, questo produce e... la distruzione delle nostre opere ve lo de voglio ripetere Os lo repito, quando ci uniamo abbiamo amicizia e quando nos amistad, con persone che agiscono impiamente che agiscono in maniera contraria a Dio con Amicizia con persone che sono negative, amistà con persone che sono negative, questo produce la distruzione delle nostre opere, questo produce la distruzione de nuestras obras se facciamo amicizia anche con fratelli che però vivono nella carne e nel peccato questo produce distruzione alle nostre opere se Dio ci aiuta e ci fa aprire gli occhi questa mattina comprenderemo come quello che noi facciamo può arrivare al termine come i nostri piani i nostri progetti Dio li può benedire come Dio può benedire i nostri plani e i progetti quando li facciamo lavorare nella sua volontà? quando lo facciamo lavorare nella sua volontà se, se ci facciamo una domanda una pregunta, per esempio chi è la persona più ricca del mondo? Del o chi è la modella più famosa? o il modello più famoso? o qual è stato l'ultimo premio Nobel della medicina? o chi è l'ultimo premio Nobel per la medicina? probabilmente la maggior parte di noi non sanno neanche la risposta la maggior parte di noi probabilmente non sa la risposta perché sono state tante informazioni perché ha avuto molte informazioni. Che oggi non hanno tanto valore. Che oggi non hanno molto valore. Anche perché i mezzi di comunicazione si bombardano con questo Covid. Anche perché i mezzi di comunicazione non bombardano con questo Covid. Quindi tutte queste cose per noi non hanno importanza. Perché tutte queste cose per noi non hanno importanza. Sono solo informazioni. Solo sono informazioni. Però se ti chiedo una persona che ha influenzato e cambiato. La, la tua vita però te una persona che influenzò e cambiò vita una persona che grazie ad un consiglio grazie ad un esempio una persona che grazie a un consejo o ad un esempio ha dato una direzione diversa alla tua vita di una direzione differente a tua vita è probabile che tu questa persona la sai, la conosci è probabile che conoscaste questa persona forse anche più di una o magari más di una perché noi non veniamo trasformati dall'informazione perché noi veniamo trasformati la informazione ma veniamo trasformati dalle persone che ci hanno dato un esempio differente. Sino che dalle persone che nos dieron un esempio differente. Non siamo trasformati dai ricchi. Non siamo trasformati per i ricchi. Anche se tutti vogliono essere ricchi. Non siamo trasformati dai belli. Non siamo trasformati per i guapos. Anche se tutti vogliono essere belli o apprezzano la bellezza. Aunque tutti vogliono essere guapos o apprezzano la bellezza. Non siamo trasformati dagli scienziati. No somos por los anche se è importante studiare e crescere la nostra conoscenza. Aunque sia es importante studiare e crescere la nostra mente. Ma noi veniamo trasformati dalle persone unte da Dio de por Dios, Dalle persone di fede. Dalle persone di fede. Dalle persone ripiene di Spirito Santo. Dalle persone. Persone che con i loro consigli, con i loro insegnamenti. Que con sus consejos, sus e con le loro testimonianze. E con i Ci hanno segnato, ci hanno marcato. Nos parcaron, e ci hanno ispirato. E ci ispirarono. a andare più avanti. A ir más adelante. La Bibbia ad esempio parla di Davide. Ejemplo, la Bibbia parla di Davide. E tutti quanti conosciamo la storia. Che Saul, Saul era re. Però ad un certo punto mentre sta affrontando una battaglia. Pero de repente, se sta affrontando una battaglia. Si alza un gigante. Si E lancia una sfida contro Israele. E le tira un desafio a Israele. E quindi tutti quanti scappano. E tutti scappano. Anche il re scappa. El re però arriva un ragazzo, un giovane Però arriva un giovane Si dice che più o meno poteva avere 16 anni Di più o meno 16 anni Più o meno un pochettino più grande di mia figlia Ma io tengo quasi 17 <ride> Bueno, quasi la mia edad Più o meno Che però aveva un vocabolario differente Però aveva un vocabolario differente Aveva un cuore differente Aveva un corazon differente Agiva in una maniera differente Actuava in maniera differente E perché era differente? Perché era differente e perché era differente? Ah, e perché era differente. Perché lo Spirito Santo era sopra di lui. Perché lo Spirito Santo stava sopra di lui. E quindi lui non scappa davanti al gigante. E non scappa davanti al del gigante. Sino che lo affronta. Sino che lo affronta. Primo Samuele 17, Samuel 17. Verso da 45 a 47. Versiculo del 45 al 47. Mm. Entonces dijo David al filisteo: Tu vienes a me con espada y lanza e escudo, ma io vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los, de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y quitaré tu cabeza de ti y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las veces de la tierra y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza porque de Jehová es la guerra y él os entregará en nuestras manos. Lui parlava in maniera differente. E parlava in maniera differente, agiva in maniera differente. Attuava in maniera differente. E vinse in maniera differente. E ganò de maniera differente. Non vinse con una spada. Non con una spada. Non vinse con un cannone o una, una, una mitragliatrice, non ganò con una mitragliatrice, con una pistola. Ma vinse perché Dio era con lui. Sino che ganò perché Dio con E quindi tutti quanti iniziarono a dire che Davide era stato scelto da Dio y todos empezaron a decir que David fue elegido por Dios y esto causó la genosía de Saúl celos de Saúl que Saúl empezó a perseguir a David, a perseguir a David. y David, David fue eh, obligado a escapar de la cueva de Adulam ahora David no tenía dinero era perseguitato. Era perseguito. Però la gente veniva da ogni posto da Davide. Però la gente veniva in ogni lugar per Davide. Perché Davide parlava in maniera diversa. Perché lui parlava in maniera differente. Pensava in maniera diversa. Pensava in maniera differente. Viveva Dio in maniera diversa. Viveva Dio in maniera differente. E alla fine questo influenzò così tanto la vita di quelle persone. E questo influenzò tanto la vita di queste persone. Che la Bibbia dice che divennero un grande esercito. Che la Bibbia dice che si volevano un grande esercito. Che divennero un esercito di uccisioni di giganti. Que son un la gente, ¿por qué sigue las personas que son unidas por Dios? Porque las personas que son por Dios son los los ejemplos. Porque las personas ungidas por Dios son ejemplos. Que transforman la vida de las personas. Que uno, un servitore di Dio, non può una come un di Dio non può essere una persona come gli altri. Un servitore di Dio non può essere una persona come gli altri. che dà una cattiva testimonianza. Un di Dio non può essere che dà un testimonio. Ma deve essere una persona che ha un esempio. Sino che deve essere una persona con un esempio. Che riesce a trasformare, la vita delle che può trasformare la vita delle persone. La gente fu inspirata da Davide. David. Perché lo Spirito di Dio dimorava sulla vita di Davide. Perché lo Spirito di Dio stava di e quando lo Spirito Santo è sulle nostre vite Santo sobre vidas, noi influenziamo la vita degli altri. La vida de los demás. quando i discepoli? quando i eh, che furono scelti da Gesù que por Jesús. Gesù non scelse i rabbini non, los rabinos, non scelse gli scribi los escribas, non scelse le persone che erano tanto intelligenti o las que eran muy ma scelse dei pescatori sino persone che non avevano nessuna capacità o sea, es que no ma furono trasformati sino, dallo Spirito Santo, sino que por el Santo perché lo Spirito Santo viveva su Gesù el Santo vivía sobre Jesús. e alla fine e al final, cuando Jesús se va, Jesús se va dicevano, los rabinos decían si vede stati Jesús, se ve que fueron con Jesús porque hablaban come Gesù perché hablan como Jesús arrivano como, como Jesús pregavano per i malati come pregava Gesù oraban por Jesús, oraba con los enfermos como él hacía y, y al final eran tan similares a Jesucristo que, llamaron que los llamaron cristianos Oggi noi ci chiamiamo cristiani. Oggi noi chiamiamo nos cristiani. Perché i primi discepoli los assomigliavano a Gesù Cristo. Le parevano a Gesù Gesù aveva così influenzato le loro vite. Gesù aveva tanto influenzato la sua vita. Che la loro vita stessa era cambiata. Che la sua vita aveva cambiato. Così fu come Josué con Mosè. Così fu Josué con Moisés. Dove Mosè stava? Dove stava? Gesù. Cioè Giosuè voleva stare dietro. Josué voleva stare dietro. Un giorno Mosè sale sulla montagna per 40 giorni e per 40 notti. montagna por 40 e Giosuè E Josué sale anche lui fino a un certo punto, perché oltre non poteva andare. E Josué anche sube fino a un certo punto, perché più allà non poteva andare. Però lui voleva stare quanto più vicino possibile a Mosè. Però lui voleva stare lo più cerca possibile di Moisés. Perché Mosè era stato unto da Dio. Perché Mosè fu un giro Dio. E Mosè riusciva a trasformare la vita di Giosuè. E Mosè poteva trasformare la vita di Josué. Fino a quando Josué non diventò il successore di Mosè no su su successor. e diventò una persona usata da Dio come Mosè una por Dios como la stessa cosa passò con Eliseo e con Elia, Elia c'erano molti profeti al tempo di Elia, al de Elia però Eliseo so. si era attaccato ad Elia Pero Elias. e dove Elia andava, Eliseo stava dietro e alla fine Eliseo fu così trasformato da Dio che divenne la fotocopia di Elia e anche i profeti, quando lo guardarono, disse: lo spirito di Elia si è posato su Eliseo. <coughs> los profetas también lo miraron y decían el espíritu de Elías se posó sobre ti porque cuando estás junto con personas que fueron movidas por Dios la tu vida viene transformada por Dios ¿quién está influenciando nuestra vida? un día John Wesley, un día John Wesley raconta una historia la storia. John Wesley era un pastore. John Wesley era un pastore. E quindi lui parte per andare ad evangelizzare gli indigeni in America. E ah, lui va per evangelizzare gli indigeni in America. E la barca, mentre stava attraversando l'oceano, inizia ad avere una tempesta. E mentre stava per l'oceano viene una tempesta. Che quasi tutti quanti morivano. Quasi tutti morivano. Però lui aveva conosciuto un gruppo di cristiani moravi della, della Germania. Però lui aveva conosciuto un gruppo di cristiani moravi della. Moravi? moravi sì. Della e lui vedeva che questi cristiani moravi pregavano Dio e non avevano paura. E lui vedeva che avevano miedo. E che avevano una luce nei loro occhi, una gioia. E avevano una luce e una cosa nei suoi occhi. Perché avevano ricevuto lo Spirito Santo. Perché avevano ricevuto lo Spirito Santo e la sua, vita fu la sua vita fu trasformata e quando ritorna in Inghilterra e in lui testimonia e dice il testimone dice. Io sono andato in America per evangelizzare gli indigeni. Io fui in America per evangelizzare los indigenosi. E sono io quello che è stato evangelizzato. E fu io che fui chi fu evangelizzato. Perché sono stato così ispirato da queste persone. Perché fui tanto ispirato per queste persone. Che lui iniziò a cercare lo Spirito Santo. Che iniziò a usare lo Spirito Santo. E Dio cambiò e trasformò la sua vita. Dio cambiò e trasformò la su sua E fu uno strumento potente per un grande risveglio in Inghilterra. E fu un strumento poderoso per un gran avviamento in Inghilterra. In Gales In Gales anche lì ci furono 16 ragazzi che pregavano per un risveglio Allì avevano uh, 16 ragazzi che orarono per un navigamento E Dio li trasformò in una maniera così grande C'era uno di loro, si chiamava Ivan Roberts Uno di loro si chiamava Ivan Roberts Che iniziò a predicare la parola di Dio Che iniziò a praticare la parola di Dio E le prigioni furono chiuse E le prisioni furono cerrate i barri furono chiusi. E i barri furono cerrate gli ospedali furono chiusi. Los cerrados, perché non c'erano più delinquenti. Perché già vivevano delinquenti. Non c'erano più malati. Già vivevano infermi. Non c'erano più dragoni. Già vivevano in Lo Spirito Santo sulla vita di, di questi ragazzi. E lo Spirito Santo sulla vita di questi giovani. Influenzò così tanto la società. tanto la società, Che ancora oggi l'Inghilterra è diversa dal resto d'Europa. Se tu vai in Inghilterra a lavorare in a lavorare l'orario di lavoro dell'Inghilterra è un orario unico di lavoro dell'Inghilterra de è unico si finisce alle sei si se termina alle sei e si cena dopo alle sei e se si scena después delle sei però pochi sanno perché sanno perché perché la gente in questo periodo, la gente in ese periodo. andava tutti i giorni in chiesa. Todos a la e quindi cambiarono addirittura l'orario di lavoro di un paese, que el de de un paese intero. Per fare in modo che la gente ogni sera potesse andare in chiesa. Para que la gente cada noche potesse andare iglesia. State comprendendo? Entiendo. Quando noi siamo influenzati da persone ripiene di Spirito Santo quando siamo influenzati da persone generale del Spirito Santo questo cambia la nostra vita questo cambia la nostra vita però è vero anche il contrario però è vero che noi possiamo essere influenzati negativamente da persone che possiamo essere influenzati negativamente da altre persone se ci alleiamo e facciamo amicizia con la persona giusta con la persona corretta, questo produce benedizione per la nostra vita <coughs> Esto por vida. ma il verso che abbiamo letto oggi ci dice, Pero el que hemos leído hoy nos dice che se facciamo alleanze e amicizia con una persona sbagliata si nos aliamos, con le nostre opere vengono distrutte obras questo è quello che è successo a, Giosafat, Eso es lo que le pasó a Josafat che era figlio del re Asaf Hijo Asa. Che Asaf era un uomo integro, un uomo di Dio. Un uomo di Dio. Anche Josaphat era un uomo di Dio. Era un hombre di Dio. Però decise di mettersi insieme a quest'uomo perverso. Però decise de di junto con questo uomo perverso. Agassia, Agassia, che era un uomo che non credeva in Dio. Che era un uomo che non credeva in Dio. C'era una battaglia. Gio, uh, Giosafat decise di aiutare questo uomo perverso e Giosafat decidì aiutare questo uomo perverso e le cose non andarono bene e le cose non andarono bene stava rischiando di morire durante la guerra rischiò quasi di morire durante la guerra però non si fermò qua, decisero di fare queste navi insieme però non separò qui, ma che decidirono di fare uh, barcos juntos e tutto quello che loro stavano facendo si distrusse e tutti quelli che hanno fatto si distruggono e quindi Agazzia pregava, Agab pregava e Signore, però perché mi succedono tutte queste cose negative? Signore, però perché mi passano tutte queste cose malas Io sono un uomo giusto. Io sono un, hombre bueno. Mio padre è un uomo buono. Mio padre era un uomo giusto. Osserviamo, di Osserviamo la parola di Dio. E Dio gli risponde. E Dio gli contesta: Le Tue opere sono state distrutte. Obras perché ti sei associato con una persona che è invia? Perché ti hai chiesto con una persona che è in Una persona che non è da Dio. Una persona che non è di Dios e il problema non rimase solo che si delle barche il problema non è solo che si delle barche successe un finimondo passò tutto perché i suoi figli si sposarono con i figli di quest'altra famiglia perché i suoi si con i di questa che erano perversi anche loro che ellos anche eran perversos. e quindi successe una, una cosa tremenda e perché quando poi i figli salirono al potere divennero re perché quando i figli subirono al potere e si muovono rei questi, questi ragazzi, questo ragazzo si chiamava Oram Questo Oram Decise di uccidere tutti i suoi fratelli Decise di uccidere tutti i suoi fratelli Quindi immagina Josaphat che si trovò con tutti i suoi figli, i suoi nipoti, i suoi figli morti Ah, oh. non sono figli nipoti Figli, con tutti Beh. i suoi figli morti Quindi immaginate Josaphat che si incontrò con tutti i suoi figli morti Perché si era alleato con una persona che non era perché si aveva alleato con alguien che non era di Dio. Tutti i suoi figli furono uccisi. Tutti i suoi figli furono mantati. E addirittura Dio mandò un giudizio sopra la vita di Oram E Dio mandò un giudizio sopra la vita di ora. Che gli sarebbero usciti fuori gli intestini. Che avevano saluto fuori gli intestini. E órganos. così morì con gli intestini fuori. E morì con gli organi fuori. E la mamma di e Oran decise di de uccidere i nipoti. Decide di i nietosi di per rimanere solo lei al potere, Para que solo ella al PODER! Non so se vi state rendendo conto di che cosa che è successo. Non so se vi rendendo conto di tutto ciò che passato. Un uomo di Dio! Un de Dios. figlio di un uomo di Dio! Un hijo di un uomo di Dio! Vedere tutti i suoi figli uccisi! Vedere tutti i suoi figli uccisi! L'unico che era vivo morire con gli intestini da fuori! El único que vivo con e che vivo con gli da Vedere anche i nipoti che venivano uccisi! E hasta ver i nostri uccisi! Tutto questo perché? Tutto questo perché? Per essere messo in cima di una persona carnale. Per essere messo con qualcuno carnalo. E tutto quello che avevano fatto di buono per Dio e tutto quello che avevano fatto di buono per Dio e il suo genitore, anche lui e i suoi padri e si perse. Si perse. Perché questa donna perversa perché questa donna perversa cancellò tutto quello di buono che avevano fatto. Borrò tutto quello di buono che avevano fatto queste persone. Non so se stiamo comprendendo quanto può essere grave quando ci associamo con una persona che non è con Dio lo grave che può essere quando nos associamos con alguien que no es de Dios. Queste persone erano suppostamente del popolo di Dio. Però le loro opere erano opere diaboliche. Praticavano la stregoneria. E queste opere diaboliche alla fine crearono una distruzione enorme. E quindi la domanda di oggi è la pregunta de hoy es, chi sta influenzando la nostra vita? Quali sono le nostre amicizie? Son dove stiamo, ci stiamo nutrendo? Dove stiamo avendo la nostra comunione? ¿Dónde Quali sono le influenze negative? Son las la prima influenza negativa sono gli increduli. La Immagina che un giorno dovevano andare ad esplorare la terra promessa. Immagina che un dai non è che io alla terra prometita. E Mosè manda 12 esploratori. E Mosè manda 12 esploratori. Però due avevano una buona notizia. Però due avevano una buona notizia. Sì, sí, andiamo, possiamo vincervi. Si, sí, possiamo scarrare. È vero, ci sono i giganti. È vero, è il giganti. È vero, ci sono le mura alte, Hay muros altos. però Dio è con noi. Pero está con però Dio sta con noi. Però c'erano altre 10 persone che non erano. non avevano fede ravvogliò 10 persone che non tenían fe. Inizia a dire: "Sì, ma i giganti erano grandi". E dice: "Sì, sí, pero los gigantes son muy grandes. Y vi dice allora: "Noi semprevamo delle cavallette". cerca de ellos. "No, no, no, scappiamocene, andiamo a trovare un altro posto". "No, otro lugar". E la Biblia dice que a causa di por estos 10, todo el pueblo no ha creído. "Nadie del pueblo creyó". "A causa de 10 persone?" "Por diez personas?" Tutti morirono nel deserto tutti morirono nel desierto perché furono influenzati negativamente perché furono influenzati negativamente e quindi con chi hai la tua amicizia? con chi tienes amistad? con persone che hanno fede? con persone che hanno fede? o increduli? o incredulos Ah bello, torni dalla chiesa tutto felice Ah, volvi dalla chiesa tutto felice Gloria a Dio, Dio mi ha parlato Gloria a Dio, Dio mi ha parlato Alleluia, Dio è con me Alleluia, Dio sta con me E il tuo amico E il tuo amico Eh, però il governo Ah, però il governo Eh, però la, la sinistra, la izquierda Ah, eh, però la izquierda E eh, adesso hanno fatto quest'altro. E ora hanno fatto questo Eh, c'è la crisi y y hay E non c'è lavoro E c'è lavoro E tu E tu hai Gloria a Dio Gloria a Dio eh, <risa> Però, effettivamente c'è la crisi Però hai la crisi Y luego encuentro un otro amigo. ¿Incuentras otro amigo? Ah, no me va a venir de bien. Ah, nunca me va a venir. Ah, la culpa es siempre de las mujeres. La, mujer. la culpa es de las mujeres. Me debo separar con mi amor. Tengo que dejar a mi mujer. Ah, y tú pues eres tontos, se estás insieme a esa donna. Pero tú también eres tontos porque estás con esa mujer. Cerca de otros 7 o 8 mejores. Busca de otras 7 o 8 mejores. Sí, sí. Gloria tú, a Dios, pero... Y tú eres... Gloria a Dios, pero e per la fine della giornata e alla fine del dia inizia a pensare, eh, è la crisi e a pensare, ah, però la crisi eh, mia moglie, è meglio che me la cambia. ah, mia moglie, me la, la cambiare e la moglie dall'altra parte, eh, io ti voglio cambiare io, io a te e la moglie, io ti voglio cambiare a te o succede solo in Italia, questo? o solo passa in Italia, questo chi sta influenzando la tua vita? chi sta influenzando la tua vita? uomini di fede? uomini di fede o increduli o increduli quali altre persone influenzano nella nostra vita? quali altre persone influenzano la nostra vita? le persone idolatri i idolatri Sa Salomone era un grande uomo di Dio Salomone era un gran uomo aveva Dios. avuto una grande sapienza della parte di Dio aveva una gran sabiduria di parte però di cosa Dios. succede alla fine della sua vita? però che le passa al final della sua vita? 1 Re 11.4 1 Re 11.4 e già che Salomone era viejo sus mujeres se inclinaron a su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto como Jehová su Dios como el corazón de su padre David che adoravano altre idee, altre altri dioses, altre statue otros dioses, otros statues, dice la Bibbia che fecero inclinare il suo cuore su e alla fine della sua vita, Salomone e al l'uomo con la sapienza più grande di tutta la terra e l'uomo con la sabidurità più grande della terra se, è perso. se perché? perché era stato influenzato in maniera negativa perché fu influenzato in maniera negativa una donna può influenzare l'uomo in una maniera negativa. Una mujer può influenzare un uomo in maniera negativa. E anche l'uomo può influenzare la sua moglie in una maniera molto negativa. E un uomo anche può influenzare la sua moglie in negativa. In questa settimana leggevo molto la storia di Sansone. Questa settimana stavo leggendo la storia di Sansone. Un uomo che aveva un destino da prima che nascesse. un uomo che aveva un destino da de, de antes che nasce un angelo apparì alla madre e al padre un angelo apparì al padre e alla madre e prima che nascesse gli disse quello che il figlio doveva fare e prima che nascesse gli disse quello che il figlio deve fare aveva una forza soprannaturale una con una mascella da uccise più di mille persone con una mandibola di burro matò più di mille, cien persone però una donna però una mujer senza combattere un solo giorno senza combattere un giorno vinse la vita di Sansone. Ganò la vita. Perché? Perché? Perché era una persona idolatra. Perché era una persona idolatra. E influenzò negativamente la vita di Salomone. E, e influenzò negativamente la vita di Sansone. Quindi chi sta influenzando la tua vita? Chi ne sta influenzando la tua vita? Qual è la persona che noi decidiamo di mettere al nostro lato? Quien è la persona che decidiamo al nostro lato? Perché siamo noi che decidiamo di sposarsi. Perché noi casarnos. Una persona idolatra? Una persona idolatra. Una persona che adora gli idoli, la Vergine, i Santi. Una Santa. persona che adora gli idoli, la Virgen, i Santos. Una persona che crede in Gesù. Una persona che crede in Gesù. Porque esto, la Porque esto va a influenciar nuestra vida. La nuestra vida. ¿Quién va a influenciar nuestra vida? Codardi? Los cobardes. Para Para ganar las batallas de nuestra vida... Necesitamos de, de coraje. Y de personas que nos incitan a tener coraje. Deuteronomio 20, versículo 8. 20, versículo 8. <coughs> y tornarán los oficiales a hablar del pueblo y de dirán... Tienes es hombre medroso y tierno de corazón, vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como su corazón. Este general dijo a las personas del ejército, si no tenéis corazón, no Tornatevene a casa. Vayanse a su casa. Porque así no influenceréis a las personas que Para que no influencéis las personas que sí tienen corazón. Entonces si tú tienes corazón... O che sea, se tieni coraggio. Ma ti unisci insieme a persone te... che non hanno coraggio che non hanno paura que miedo. queste persone ti faranno venire paura anche a te queste persone ti prendranno paura anche ah vuoi iniziare un nuovo negozio, una nuova attività vuoi un nuovo negozio, una nuova attività però adesso c'è la crisi però hai crisi ora eh, perché devi fare questa cosa? perché questo? no, eh, adesso sì, le, le cose non andranno bene le cose non andranno bene e tu vieni influenzato negativamente e ti negativamente e magari un'attività che Dio vuole benedirti che ha dato per la tua vita Y a lo mejor una actividad que Dios quiere bendecirte, que dio para tu vida. Tú no la no la realizas. Porque queste persone codarde, Porque estas codardes, influyen en la tu vida. ¿Cuáles sono le influenze negative? ¿Cuáles son las influencias negativas? Los eretici. Los que <risa> que ti. Personas que te hablan insegnamenti che non sono nella parola di Dio. que no están en la palabra de Dios. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, verso 17 y 18. Versículo 17 y 18. Y os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, vientres y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. Hay personas que predican falsas doctrinas. Yo recuerdo un hermano que empezó a predicar los testigos de Jehová e alla fine lui voleva uh, fare, praticare i testimoni di Geova con i testi testigos di Jehovah per convertirli all'Evangelo all e al fine quello che successe y lo que pasó è che alla fine i testimoni di Jehovah lo stavano convertendo a lui che es que di lo stavano convertendo a lui che iniziò ad avere dubbi sullo Spirito Santo, su Gesù perché lui Santo e Gesù e abbiamo dovuto aiutarlo a trovare di nuovo la verità nella parola di Dio e abbiamo aiutarlo a incontrare di nuovo la verità della parola di Dio, Dio. oggi c'è questa fase questa dottrina che sta girando tanto anche nelle chiese. Che bisogna ritornare all'Antico Testamento, alla legge. all'Antico Testamento, alla legge. Pensate, ci sono dei cristiani che non mangiano la carne di maiale. No la carne cerdo. che è una cosa assurda. Addirittura con un fratello, noi abbiamo dovuto lavorare. Hasta con un hermano, tu dovuto lavorare. Perché lui aveva così frequentato questi gruppi ebrei. Perché lui aveva così ido a questi gruppi ebrei. Che al final si era anche circonciso. Che hasta si circonciliò non sto scherzando, si era circonciso Ma no sto bromeando realmente se si circunciso aveva rinnegato il fatto che Gesù fosse figlio di Dio aveva rinnegato il fatto che Gesù era il figlio di Dio ed era diventato ebreo e si volviò ebreo non solo non mangiava più la carne di maiale non solo già non carne di non solo festeggiava la, la festa dei Purim o altre cose non solo celebrava la festa dei Purim o altre cose ma aveva rinnegato il fatto che Gesù fosse Dio però aveva rinnegato il fatto che Gesù fosse Dio e si era circonciso e si aveva circonciso e abbiamo dovuto lavorare per riportarlo nel giusto cammino perché la gente non conosce la parola di Dio la gente no la parola e di viene Dios. influenzato da queste falsche dottrini e viene da queste falsche Gesù dice que non è che, che non è quello che entra nel corpo che ti contamina ma quello che esce dal tuo cuore, sino lo che sale tuo cuore. perché dal tuo cuore escono gli adulteri tu dal tuo cuore esce la fornicazione. la fornicazione dal tuo cuore esce la la, la falsedad, Ma quello che que entra nel tuo corpo? Pero lo que entra en tu cuerpo se ne va al bagno. Se va al bagno. E dice che così Gesù dichiarò che tutti i cibi erano puri. Yes sí, Jesús declaró que todas las comidas eran puras. L'Antico Testamento, Testamento, oltre ai dieci comandamenti, los contiene più di 360 norme. Tiene más de 360 Però negli Atti degli Apostoli Por de los è stato deciso fue che quelli che non erano ebrei que los que no erano ebreos, non dovevano rispettare queste prescrizioni della legge. No que esas leyes, esas de per questo oggi non offriamo sacrifici scannando Agnelli sull'altare. Perché noi siamo sacrifici, mattando a cordere senza l'altare. Perché queste erano delle prescrizioni della legge. Perché erano cose della legge. Ora, ci sono gli insegnamenti della legge che sono validi ancora oggi. Le insegnanze della legge che oggi sono valide oggi. Uh, queste pratiche Pero esas religiose non sono valide per noi oggi per noi oggi però vengono così influenzati da persone che dicono di predicare la parola di Dio Pero tan por esas que dicen que son che alla fine si allontanano da Dio que al final se de Dios, rinnegano Gesù Cristo rinnegan a e perdono la loro salvezza y perché la nostra salvezza non è per opere perché la nostra salvezza è per obras ma è per grazia a Gesù Cristo che è morto sulla croce sino che per grazia di Gesù che è morto sulla croce quali sono le influenze negative? quali sono le influenze negativi? gli immorali i immorali 1 Corinzi capitolo 5 1 Corinzi capitolo 5 dal verso 9 al verso 11 del versicolo 9 al versicolo 11 1 Corinzi capitolo 5 capitolo 5 del versicolo 9. 9 al 11 Os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idolatras, pues en tal caso os sería menester salir del mundo. Mas ahora os he escrito que no os envolváis, es a saber que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis». Quindi la Bibbia dice che Non il problema non è con quelli del mondo che non conoscono Gesù. Il problema è con quelli del mondo che non conoscono a Gesù. Ma non ci dobbiamo unire con quelli che dicono di conoscere Gesù. Però non que con quelli che dicono di conoscere Gesù. Però vivono una vita immorale. Una vita immoral. E dice che con questa persona non dobbiamo neppure mangiare. Dice che non dobbiamo che comer con questa persona. Perché non dobbiamo mangiare con una persona immorale? Perché non dobbiamo mangiare con alguien immorale? Perché sono persone che ci influenzano in maniera negativa. Perché ci influenzano in maniera negativa ah ma veramente ti devi santificare ah però realmente ti devi santificarti. Sei ancora così oggi siamo moderni oggi moderni oggi crediamo al matrimonio omosessuale. oggi crediamo al matrimonio homosexual perché tu ancora con queste cose di tanti anni fa perché ancora con queste cose viejas non vedi che Dio mi benedice anche a me non vedi che Dio mi me a me e alla fine influenzano negativamente la vita della persona e al final influenzano negativamente la vita della persona con la propria immoralità con sua immoralità Ah, ma perché tu dai la decima? Però perché dai il diezmo? Ma questa è una cosa antica! Algo è una cosa antigua. Non c'è più bisogno di dare la decima. Avari, no ladri. Avaros, ladroni. Credenti Creyentes. e ti influenzano negativamente. Che ti influenzano negativamente. Quando succede questo, quando passa questo, le tue opere verranno distrutte. Tu opere verranno distrutte Chi sta influenzando la nostra vita? Chi ne sta influenzando la nostra vita? Come possiamo essere cambiati o trasformati? come possiamo essere cambiati e trasformati abbiamo bisogno di essere influenzati dallo Spirito Santo necessitiamo essere influenzati per Spirito Santo 2 Corintios 3, verso 18 2 Corintios 13, versicolo 18 tanto, noi due, mirando a cara descritta come un espejo la gloria del Signore de gloria gloria, Signor. siamo trasformati di gloria in gloria in la semejanza come per il Spirito del Signore trasformati di gloria in gloria siamo trasformati di gloria in gloria noi siamo uno specchio riflesso. Un che quando noi stiamo in comunione con lo Spirito Santo. Quando, in con Spirito Santo, quando siamo vicini a Dio. Quando stiamo a di Dio. Quella presenza di Dio si riflette attraverso la nostra vita. Di e vida. quindi ho bisogno di stare insieme a persone. persone. Che sono unte dallo Spirito Santo que son persone sante sante perché a loro volta a loro mi influenzeranno positivamente perché mi a positivamente perché lo Spirito Santo es colui que trasforma la nostra vita, perché lo Spirito Santo è il che trasforma la nostra vita, e quando gloria in gloria, dice trasformati di gloria in gloria: la palabra usada es metamorfosis, que viene da metamorfo che viene metamorfo è come un bruco che diventa una farfalla è come un gusano che si vuole una riposa è lì che c'è una metamorfosi è una un cambiamento Un cambio. quello che noi parlavamo nelle scorse settimane della contemplazione con Dio lo que estamos hablando en las semanas pasadas de la contemplación con Dios cuando tú hay una contemplación con Dios cuando, una con Dios, cuando tú estás más estás cerca de la presencia de Dios esta presencia te cambia y te transforma, te y te transforma. por eso es importante la Chiesa per questo è es importante la Iglesia. Perché abbiamo bisogno di stare insieme a persone che credono nel Signore. Perché di stare con persone che credono nel Signore. Abbiamo bisogno di stare davanti alla presenza di Dio. Necessitiamo stare davanti de alla presenza di Dio. Per ricevere di la luce riflessa. Per receivere la luce rifletta. E questo ci vedrà, ci farà vedere differenti nella nostra vita. E questo ci sarà vedere differenti in nostra Quando parlarono con Giuseppe. Quando parlare con José. Che era stato in carcere che aveva stato in carcere aveva vissuto come schiavo aveva vissuto come Ed era stato insieme ai delinquenti nel carcere e aveva stato con delinquenti nel carcere però dalla sera alla mattina si ritrova a parlare col faraone però dalla notte alla mattina sta parlando con il faraone però il faraone lo vede e capisce che Giuseppe ha qualcosa di diverso però il faraone lo vede e intende che José tiene qualcosa di diverso Genesi 41 verso 38 <susurra> Genesi 41 versículo 38 <susurra> Y dijo faraón a sus siervos, hemos de hallar otro hombre como este, en que haya Espíritu de Dios. ¿Podremos encontrar un hombre como este, Hemos de hallar otro hombre como este, en quien haya el Espíritu de Dios. Si veía que Giuseppe era diverso, se veía que José era diferente. No era como los otros delincuentes del cárcel. Non era come i delinquenti del carcere. Perché? Por qué? Perché? anche se viveva insieme con i delinquenti. Con los questi delinquenti non lo influenzavano. Questi delinquenti non lo influenzavano. Quello che lo influenzava era Dio. Amén. Amen. Amen. Josué e Caleb. Josué e Caleb. Anche se vivevano insieme agli altri dieci esploratori. Aunque vivían con los demás diez exploradores, no fueron influenciados por ellos. Y ellos eran diferentes. Porque se hacían influenciar por Dios. Josué sea, era un hombre que meditaba la Biblia la mattina e la sera. la palabra de Dios en la mañana y en la noche. Y la palabra de Dios influenciaba la, vida. la Dios influenciaba su vida. Mosé influenciaba la sua vida. Influenciaba su vida. No, los increduli non lo incredulo. Daniele Daniel. Anche Daniele, che era in mezzo agli altri saggi anche che eh, alla fine dissero si vede che tu sei diverso da tutti gli altri al final dicono se vede che sei differente da de tutti altri tu hai una saggezza superiore a tutti gli altri tienes una grande lui viveva insieme a dei maghi, degli stregoni lui viveva con brujos e... Y... brujos sì. Sí. Ma non hanno influenzato la sua vita. Que no su vida. Perché? Por qué? Perché anche se lui viveva insieme ai maghi, lui non era legato con i maghi. No lui era legato con Dio. Sino con Dios. E il suo tempo era davanti alla presenza di Dio. Il <coughs> suo tempo era davanti alla presenza e di Dio. Il suo tempo era insieme a Sadrach, Mesach e Abdenego. Era che erano uomini che non si inginocchiarono davanti alla statua di Baldassare. Erano uomini che non si davanti alla del Erano uomini che avevano fede per dare la propria vita piuttosto che peccare davanti a Dio. E insieme con loro erano una forza. Non so se mi state comprendendo. Noi viviamo nel mondo. nel mondo. Ma noi siamo la luce del mondo. Pero somos la luz del mondo. Noi viviamo sulla terra. Nosotros vivimos en tierra, Ma siamo en la tierra, pero somos el sal de la non tierra. il sale della terra. Non ci possiamo mescolare con il mondo. Non possiamo con el mundo. Non ci possiamo far influenzare dal mondo. No podemos hacer influenciar por el mundo. Dobbiamo essere noi a influenzare il mondo. influenciar el mundo. Con la nostra santità. Con nuestra santidad. Con la nostra vita di preghiera, con nuestra vida de oración. la nostra de di orazione. Questo cambierà la vita delle persone. Questo cambiará la vita della gente. Ma se tu permette al resto delle persone di influenzare la tua vita. Però se permette a altre persone di influenzare la tua vita. Le tue opere si distruggeranno. Tu la tua famiglia si distruggerà. Tu sarà la tua vita lavorativa si distruggerà. Tu sarà la tua salute si distruggerà. Tu sarà Tutto quello che tu stai cercando di costruire nella tua vita si distruggerà. Tutto che stai cercando di costruire con tua vita Perché coloro che influenzano la tua vita. tua vita stabiliranno anche quale sarà il tuo destino. Chi tu sta influenzando la tua vita? Chi sta influenzando la tua vita? Quando parliamo di gente del mondo, proprio. Gente del mondo, ma persone che dicono di essere credenti. Però alla fine si comportano come non credenti. E alla fine si portano come non credenti. Perché non è chi dice di essere cristiano che è cristiano. Non è se tu pensi di essere cristiano che sei cristiano. Non è che se pensi di essere cristiano, lo eres. Ma se tu agisci da cristiano. Però se actas da cristiano, lo eres Amen. Amen. Quindi chi sta, influenzando la tua vita? chi sta influenzando la tua vita? Ci sono anche i pastori che sono increduli. Non sto scherzando, veramente. Non sto In questa settimana ho condiviso la fotografia di quando abbiamo pregato eh, per una persona e il piede si è allungato, mi sembra che sia Eric, non mi ricordo. Questa settimana abbiamo eh, compartito la foto di questa persona che que si è stirò il piede, credo che fu Eric. Sì. E alcuni pastori mi hanno detto, noi non crediamo più nei miracoli. E alcuni pastori mi hanno detto, noi già non crediamo nei miracoli. Deve esserci un inganno. E' che avere algo come avete modificato la fotografia foto. noi non crediamo in queste cose no, in estas cosas. come puoi tu dire di credere in Dio e non credere più nei miracoli come puoi dire di de credere in Dio e non credere nei milagros? e come influenzi la Chiesa e come la iglesia? pastori increduli pastori come potranno la Chiesa credere che un Dio guarisce salva? come può creer la Chiesa come può creer che un Dio sana? sano Los Dio ci sta parlando oggi che abbiamo bisogno di essere influenzati dallo Spirito Santo chi sta influenzando la tua vita? Está vida. gli increduli Los gli idolatri Los i codardi gli immorali Los che ci possiamo unire invece insieme a persone di fede Pero que nos con de fe. persone che ispirano la nostra vita Personas que inspiran nuestra vida. Personas que tienen un ejemplo cristiano. Personas que tienen un ejemplo cristiano. In modo que, anche noi possiamo diventare persone Para que nosotros también nosotros podemos volvernos personas así. Personas de fe. Personas de fede. Que influyen positivamente la vida de los demás. ¿Con quién estamos, de quién nos estamos haciendo influenciar? Yo no lo sé so, quién te ha influenciado hasta hoy però io so chi ti può influenzare da oggi in poi però chi oggi in Abbiamo, dobbiamo scegliere essere. Di, di essere influenzati da Dio. De essere influenzati Dio e di essere influenzati dagli uomini di Dio y de de Dios. questa è la tua scelta oggi, è tu oggi. per poter vivere, una vita poter vivere una vita in cui le tue opere prospereranno in que tus obras van a Amen. sì, posso avere amici nel mondo Puedo tener amigos en el mundo, Ma per convertirle a Cristo. Pero para convertirlos a Cristo. No beberéme a pregar insieme con loro. No parleremborrachar con ellos. O guardare i video pornografici insieme con loro. O ver pornografía con ellos. ¿Cómo me influenciarán? ¿Cómo me va a influenciar? Amén. <risa> Yo so, devo avere amicizia col mondo per parlargli di Cristo. Tengo que tener amigos en el mundo para hablarles de Cristo. No que loro me mi parlano del peccato a me e non che mi del peccato a me fratelli, il peccato conduce alla morte e quello che que noi abbiamo visto in questi giorni da vicino y lo che abbiamo visto in questi giorni è che la vita può finire da un momento all'altro es que all e se domani mattina non ti alzi che no gli vai a raccontare a Gesù? Ah, signore, stavo guardando la pornografia sul telefono. Ah, signore, sta vedendo pornografia nel mobile. Signore, aiuteci ad avere Ah, signore, aiutason a aiúdanos tener una vita influenzata per la parola di Dio. Una vita influenzata por la palabra de Dios. Una vita influenzata per lo Spirito Santo. Una vita influenzada por el Espíritu Santo. E non una vita influenzato per il peccato. Inon una vida influenciada por el pecado. Amen. Amen. Allora dobbiamo avere un momento per pregare. Vogliamo salutare anche tutte le persone che ci stanno seguendo su internet. Dobbiamo salutare le persone che non seguono internet.